In questo tutorial vediamo come utilizzare AWAP, che è una lavagna eh, fruibile via web, quindi col browser, una lavagna digitale che è semplice da utilizzare e ha diverse opzioni che possono essere utili alla nostra didattica, anche in questo momento di didattica a distanza, ma non solo. La cosa interessante prima di tutto è che appena si eh, arriva alla pagina awap.com troviamo questo pannello bianco con un pulsante che se premuto ci permette immediatamente di utilizzare la lavagna anche se non ci siamo registrati e quindi non, non abbiamo eh, creato un account. Qui troviamo sul pannello di sinistra i soliti strumenti delle lavagne, possiamo scrivere scegliere con quale strumento le forme, possiamo cancellare, tagliare, eliminare tutti i vari elementi possiamo digitare del testo eh, cambiarlo di dimensione eccetera inserire dei post-it la cosa carina dei post-it è che io posso digitare una qualsiasi quantità di testo e in automatico il, la dimensione del testo si eh, adatta alla dimensione del post-it il post-it può essere anche ehm, rimpicciolito, ingrandito agendo sull'angolo inferiore destro e ehm, quindi diciamo ho tutti gli strumenti soliti che posso eh, utilizzare liberamente. Mm, se voglio spostare un elemento eh, della lavagna, basta che vado qua in alto, seleziono il. il la freccia e esposto l'oggetto dove preferisco, l'oggetto poi se voglio lo posso bloccare, sbloccare, copiare, eccetera. Questa è la solita freccia undo per, eliminare, eh, per annullare l'ultima azione eseguita. Poi qui, oltre allo strumento di selezione, ho anche il puntatore. Eh, se tengo premuto il mouse mentre sposto il puntatore, vedete che c'è un'etichetta... Che, um, dove risulta chi è che sta spostando chi sta puntando gli oggetti della lavagna questo perché appunto nel momento in cui ha, ha, abbe, abbia condiviso la lavagna uh, si può vedere il nome di chi sta usando il, il puntatore mentre non è possibile ehm, sapere poi singoli oggetti presenti sulla lavagna chi li abbia editati chi li abbia inseriti con questo pulsante più posso andare ad aggiungere eh, a caricare delle immagini prendendole dal mio dispositivo e ehm, anche qui come sempre posso ridimensionare le immagini eh, posso spostarle, allora prima di tutto questa qui purtroppo chiaramente c'è un po' di pubblicità posso ruotarle e ho i soliti strumenti eh, per inserire eh, l'immagine all'interno eh, di, di un documento o di una lavagna come in questo caso qui sulla destra ho alcuni strumenti che servono mh, per aumentare o diminuire lo zoom per spostare la pagina o per centrarla nuovamente questo perché la pagina è molto più grande di quello che può sembrare così a prima vista no? se io sposto la pagina vedete che ho ancora tanto spazio a disposizione e tramite quest'occhio se lo clicco riesco a capire anche ehm, qual è lo spazio che ho ancora a disposizione e dove ho già eh, situato eh, degli elementi ok, allora le altre opzioni che vedo qui eh, caricate oltre all'immagine posso caricare dei PDF o dei PowerPoint, però queste eh, due opzioni riesco a utilizzarle soltanto se eh, mi sono registrata e ho effettuato il login. Una cosa simile vale qui, se io voglio eh, condividere la lavagna, allora da utente anonimo come sono io in questo momento, ho la possibilità di condividere la lavagna con eh, le persone eh, eh, che, che voglio, e eh, tutti avranno di default la possibilità di editare la lavagna e quindi di modificarla eh, la condivisione avviene ovviamente eh, semplicemente tramite link o eh, tramite QR code, questo forse è il metodo più comodo eh, quando siamo in classe lo proiettiamo sulla LIM i ragazzi accedono con il loro dispositivo semplicemente inquadrandolo, oppure anche adesso con la didattica a distanza condividiamo lo schermo i ragazzi col dispositivo inquadrano il QR code e arrivano immediatamente anche loro sulla nostra lavagna queste altre due opzioni di eh, condividere in modo che gli altri utenti possano solo vedere quindi senza eh, la possibilità di modificare la lavagna oppure condividere in modo tale che ogni utente abbia una sua copia personale quindi possa modificarla senza però che le modifiche abbiano effetto sulla eh, lavagna del proprietario, in questo caso io che la condivido eh, sono eh, due opzioni mh, percorribili soltanto se effettuo il login in realtà anche effettuando il login io ho fatto delle prove questa seconda opzione non funziona ho fatto più prove e ogni volta in realtà riuscivo a modificare la lavagna anche eh, giocando la parte diciamo, della persona che eh, ottiene il link in condivisione che non è il proprietario in ogni caso questo è poco importante perché qualora non volessimo che le persone o gli studenti con cui condividiamo la lavagna abbiano eh, la possibilità di modificarla è sufficiente condividerla in questo modo che tra l'altro è anche didatticamente utile pensare che loro abbiano una lavagna che possono modificare e poi eventualmente la possono possono condividere con noi il loro schermo per, per far vedere cosa hanno fatto, piuttosto che salvarsela come immagine o pdf, perché questa lavagna, qualunque cosa io abbia creato all'interno di questa lavagna, la posso esportare come pdf o come immagine in formato png, tra l'altro, quindi è un formato che regge bene poi i vari ingrandimenti senza perdere eh, di definizione. E sono tutte cose che posso fare anche senza aver effettuato il login. Eh, da questo pannello possiamo avere altri spunti interessanti, allora il fatto di salvare una lavagna eccetera lo possiamo fare evidentemente soltanto eh, se eh, effettuiamo il login perché salvare la lavagna in questo formato se la vogliamo esportare, invece abbiamo già detto prima come si fa. Eh, è quello di poter eh, utilizzare dei template eh, già predisposti. Cosa vuol dire? Se io clicco qui, vedo che ho una serie di template eh, che posso inserire all'interno della mia lavagna e eh, poi lavorarci sopra. Eh, vi faccio per esempio vedere questo, il, il feedback capture, cioè pre, mh, uno, un template che è in grado eh, che è predisposto per raccogliere eh, feedback alla fine di un lavoro di una lezione di un progetto di una discussione e eh, attenzione che quando vogliamo inserire un template in automatico viene creata una nuova lavagna quindi se eh, non vogliamo perdere la lavagna precedente sulla quale stavamo lavorando dobbiamo o esportarla o se siamo Abbiamo effettuato il login prima di salvarla. Adesso chiaramente a me non interessa perdere quello che ho fatto prima, quindi carico il template. Carico il template e vedo eh, che è costituito da quattro quadranti all'interno dei quali ci sono dei posti vuoti. e potrei pensare, per esempio, di: eh, se ho condiviso la lavagna, di chiedere agli studenti di inserire... Eh, delle loro opinioni o quello che pensano al termine appunto di, di un lavoro fatto con loro eh, nel primo quadrante a sinistra possono scrivere che cosa ha funzionato qui che cosa andrebbe, si potrebbe migliorare, se ci sono domande oppure se ci sono idee eh, spunti diciamo, per esempio ho fatto un'attività di problem solving e poi ci cioè, può essere eh, un'idea per andare avanti, quindi un problem posing eh, come si fa? Allora vedete che la, il mouse è diventato a forma di manina. Per poter scrivere, c'è scritto qui le istruzioni come fare, devo andare a cliccare sul post, eh, sullo strumento post it e poi semplicemente funziona come vi ho fatto vedere prima, eh, compreso il fatto che si ridimensionano i, i caratteri posso con un doppio clic aggiungere un nuovo post, un nuovo post -it, e andarlo poi a posizionare nel quadrante opportuno. E, ok, allora qua più o meno vi ho detto tutto. Allora, questo... Eh, ne, mm, non mi fate parlare in inglese. Per gestire i partecipanti, se ho condiviso la lavagna soltanto se lo condivisa ehm, con la prima opzione, cioè quella dove tutti possono editare, mi si apre un pannello dove il proprietario della lavagna, quindi quello che l'ha creata e poi l'ha condivisa, ha la possibilità di inibire invece il fatto eh, a tutti, oppure selezionando i singoli partecipanti, di inibire eh, la possibilità che, ne, che possano modificare ora se clicco non succede niente perché eh, sono l'unica che la sta utilizzando quindi non si potrebbe eh, neanche vedere, comunque non è difficile si vede l'elenco dei partecipanti perché quando la condivido ogni persona che accede può inserire un nickname eh, per essere poi riconosciuto e quindi eh, dall'elenco dei partecipanti appunto, decido se qualcuno va estromesso dalla modifica Ok, niente, adesso eh, se io effetto il login, quello che eh, posso vedere in più è semplicemente se ho salvato delle lavagne, eccetera, e eh, posso, eh, come vi dicevo prima, caricare dei PDF o dei PowerPoint, oppure utilizzare questa opzione, quindi condividere mh, in modo tale che ognuno abbia la sua copia. Ripeto, questa opzione qui io l'ho provata più volte ma con me non ha mai funzionato, non so se erano un momento in cui c'era un malfunzionamento oppure se in effetti è un problema da risolvere, che poi è un problema, ripeto, che non ci preoccupa per nulla perché basta utilizzare questa. Mi sembra di avervi detto tutto ciò che è fondamentale, qua si apre un eventuale chat che chiaramente se sono da sola non ha senso altrimenti si può utilizzare e anche da utenti anonimi è possibile inserire un nickname o andarlo a modificare e quindi ehm, diciamo darsi una identità eh, anche nella chat. Okay.